La stanza dei bottoni, boschi e violante per il libro di Francesco Giuliani, Salvatore Ricco alla comunicazione di Snam, I cacciatori di teste a lavoro per esse lunga, Virginia Raggi presenta le Prix 2018, Galateri e Gerusalmi a Piazza Affari per i consulenti di direzione, Festa a Palazzo per la Banca del Fucino. Filantropia a ritmo di rock lunedì 23 al blue noti di Milano. è l'industriale e finanziere Enzo Manes, a capo della multinazionale del rame Cme e presidente del fondo i2 Capital, ma soprattutto ideatore e fondatore di Dinamo Camp. Insieme ad Alessandro Valeri, socio fondatore di Intermonte, hanno organizzato un contest stile X-Factor con 12 band corporate per raccogliere fondi a favore del primo e unico campo di terapia ricreativa che accoglie gratuitamente bambini con gravi patologie e disabilità per un periodo di vacanza. Il 23 ci sarà la prima sfida tra i Talking Ads di Google. La Cisco Blue e Shelter Band di Cisco, la Illunga C-Band di Jansen, capitanata dal numero uno e presidente di Federfarma, Massimo Scaccabarozzi, e i signori non signori di Riccardo Spolaor. Il 30 sul palco salirà Valeri, chitarrista. Per Robby, The Locomotion che da 20 anni suona in Italia e all'estero ed e da all 25 CD, per sfidare la Robert Whishel Free Republic of Rockville, gli Emc Dell e Roberto Lanzi con Luna Tantum. Si replica il 6 novembre con Team Band, Stomerollers, Sin 7 di GSK e i Maltratt. Il 13 novembre la serata finale con le band vincitrici delle tre serate. Consulenti S. Lunga. Con il bond da 900 milioni, il collocamento chiude domani, utile a definire la cornice finanziaria per la Pax in casa Caprotti, comincia una fase tutta nuova per S. Il gigante lombardo della grande distribuzione guidato da Carlo Salza. Non soltanto perché in prospettiva e se lunga è destinata alla borsa. Più a breve, il gruppo di cui è vicepresidente Marina Caprotti potrebbe volersi strutturare secondo un assetto capace di creare un circuito virtuoso tra impegni della famiglia. Strategie aziendali, mercato e management. Per questo al lavoro sul gruppo Ciego Zender, la società di cacciatori di teste e leader mondiale del settore guidata in Italia da Francesco Bocquicchio. Le zanzare di Virginia. Colpo di ala di Virginia. La sindaca di Roma presenta giovedì L Prix che si correrà a Oleorelle anno prossimo. Sarà un vero e proprio happening, accanto a Virginia Raggi ci saranno Ariandro Adal, il genero dell'ex premier spagnolo José María Asnar patron della Formula E. Con i due manager che hanno supportato è l'iniziativa del circuito cittadino, il presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani e Roberto Diacetti che guida EurSpa. Per Virginia è un trionfo, dalle zanzare di Anzio si passa alle zanzare da Corsa op. CIT. Bernie e Clestone. Boschi tra tasse e diritti. Tasse e diritti. Ieri all'avvocatura dello Stato per presentare l'ultimo libro di Francesco Giuliani, partner dello studio Fantozzi, con Giulio Chiarizia. Al tavolo Luciano Violante, presidente di Italia Decide, Giovanni Canzio, primo presidente di Cassazione, Andrea Mazziotti, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Chiude Maria Elena Boschi sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Per SNAM. Tra strategie globali e nuovi impegni sulla rete italiana, Marco Alvera rafforza la squadra di comunicazione di Snap. Da oggi il nuovo head of communications è Salvatore Ricco che lascia la CIR dopo 9 anni. Ricco, 41 anni, ha allattivo oltre 15 anni nella comunicazione di impresa, Pirelli, Parlamento Europeo, SIECCOM. In SNAM lavorerà con l'EP Government Affairs, CSR e Communications Patrizia Ruttigliano, a stretto contatto con Alvera. Davide Sempio si occuperà a tempo pieno di TAP, progetto strategico di cui la stessa SNAM è azionista al 20 che porterà in Europa il gas naturale proveniente dal Mar Caspi. Piacentini per il Cefrien. I Fraunhofer tedeschi sono considerati un'eccellenza nella tecnologia. Ma anche L'Italia non scherza e questa mattina Alfonso Fuggetta racconterà cosa ha fatto con il CEFRIEL, il centro di ricerca applicata all'industria del Politecnico di Milano. O l'assemblea nel Campus Bovisa, dopo i saluti di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. Si confronteranno diversi esperti, tra gli altri Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Premio GEA in borsa. È alla quarta edizione il premio GEA Eccellenze di impresa. Il presidente dell'Associazione dei Consulenti di Direzione Luigi Consiglio ha chiamato manager e imprenditori a confronto su occupazione e tecnologia. Ne parlano domani Andrea Cuomo, vicepresidente di Stmicro, l'economista Marco Fortis, Gabriele Galateri, presidente delle Generali, Raffaele Gerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Gianluca Rana dell'omonimo pastificio, Cristina Scocchia, ceo di Chico, e l'imprenditrice Luisa Todin. La vendemmia dei Torlonia. Banca del Fucino, la più antica banca privata romana guidata dalla quarta generazione dei principi Torlonia. Apre le porte di Palazzetto in Borghese mercoledì per una cena placa in occasione della prima edizione della Settimana di La Vendegna. 100 invitati per il presidente, Alessandro Poma Murialdo, e il CEO Giuseppe Di Paola. Tra gli ospiti, Guglielmo Miani, presidente di Montenapoleone District, inventore dell'iniziativa.